Ciao ragazze e bentornati in un nuovo video oggi vi presento i gufetti paccioccosi avevo fatto la diretta in pagina ma purtroppo non è andata molto bene e quindi ho deciso di riproporre eh, su youtube il video eh, questo è un progetto che ho realizzato tantissimi anni fa quando avevo una pagina che si chiamava Casa di Bridget che adesso è chiusa e eh, avevo aperto il mio primo canale youtube che ho chiuso anche quello <ride> ma vediamo come farli vi occorrono due bottoni, quelli che volete voi, purché siano uguali, un pezzettino di ovatta piatta, un, un po' di ovatta per imbottire, un pezzo di stoffa e un, per fare la schiena del vostro gufetto e un pezzo di stoffa contrastante per fare invece la pancina del vostro buffetto. E poi per la base vi occorrerà sempre un altro pezzo di stoffa. La stoffa più grande misura all'incirca 15 x 16, mentre la stoffa più piccolina è all'incirca 14 cm e mezzo x 12. Mentre la stoffa che io vado a utilizzare per la base è all'incirca, vi basta un rettangolo, di 13 cm x 8 di altezza. La stoffa della base dovrete piegarla in doppio, per essere sicuri misuratela col cerchio del cartamodello e ovviamente misurate anche le altre stoffe col cartamodello. Partiamo dalla stoffa per la schiena, quella più scura. Come vi ho detto appunto sarà la schiena del nostro buffetto quindi la stoffa più grande. Rivoltiamola a rovescio, appoggiamo il nostro cartamodello e andiamo a eh, disegnarlo come facciamo di solito, con una penna gel, o la penna apposita, oppure una matita. Ecco qui, la stessa cosa la facciamo sul rovescio della seconda stoffa, quella della pancia. Quindi mettiamo la stoffa a rovescio, prendiamo il cartamodello più piccolo, e andiamo a riportarlo sulla stoffa. Adesso prendiamo la stoffa che ci servirà come base. Vi ho detto di piegarla in doppio. Quindi andiamo a riportare anche qui il cartamodello del cerchio. Mi raccomando, le stoffe dovranno essere sempre ben stirate prima di lavorarle. Tagliamo la stoffa in eccesso dalla nostra base, in questo caso ho ricreato il rettangolo. Dopodiché prepariamola già, la stoffa dovrà essere in doppio, dritto contro dritto e appoggiamo quindi la nostra imbottitura sul tavolo da lavoro e sopra vi appoggeremo la nostra stoffa, quindi sul rovescio con il, la parte disegnata ovviamente verso di noi. Spilettiamo e mettiamo da parte per dopo. Prendiamo ora la stoffa che, su cui abbiamo disegnato il cartamodello e andiamo a tagliare a filo del disegno senza lasciare il margine di cucitura lo stesso faremo con la stoffa più grande adesso andiamo, dobbiamo cucire insieme queste due parti per cui prendiamo la stoffa più grande, mettiamo dritto contro dritto in questa maniera e andiamo ad appoggiare la stoffa più piccola sull'arco della stoffa più grande proprio dobbiamo far combaciare le due parti curve in questa maniera non fa niente se qui eh, non, con, non coincide non ci importa l'importante è che la parte curva le due parti curve coincidano andiamo a mettere uno spilletto e andiamo a cucire sotto macchina dovremmo cucire ovviamente a mezzo centimetro dal bordo da questo punto fino alla punta del nostro archetto più piccolo ricordatevi appunto di lasciare il margine di cucitura quindi lasciate circa mezzo centimetro una volta cucito andiamo a fare l'altra cucitura quindi dobbiamo andare ad appoggiare l'altra la, parte curva sulla parte curva della stoffa più grande armiamoci di uno spillettino e andiamo a far combaciare anche queste due parti anche qui non è importante che la base coincida, eh? l'importante è che le due parti curve coincidano, quindi andiamo a bloccare con uno spillo, andiamo a far coincidere anche la parte alta piegando in questa maniera la stoffa. Ed infine andiamo a far combaciare questi due lati per comodità andiamo a ripiegare la stoffa in questa maniera quindi ad aprire la parte interna della pancia del nostro buffetto andiamo a spilettare e andiamo a cucire da questo punto fino alla base fino qui ovviamente lasciando sempre mezzo centimetro dal bordo perché così quando risvoltiamo non rischiamo che ci si disfa tutto il lavoro quindi per comodità io vado a mettere uno spillo nella parte alta in modo che non si sposta più la stoffa. Andiamo sotto macchina a cucire. Ecco fatto, abbiamo fatto le nostre due cuciture e adesso come ogni volta andiamo a tagliare i fili in eccesso e andiamo a fare i soliti tagliettini che facciamo nelle linee curve. La punta la andiamo a spuntare, quindi la andiamo a tagliare. Attenzione a non tagliare il filo di cucitura. Lo stesso lavoro andremo a farlo sull'altra parte curva, quindi andiamo a fare la solita serie di taglietti. Ecco fatto questo è il risultato, andiamo a risvoltare le stoffe tendendo bene le cuciture. Ecco qua, il nostro cuffetto sta prendendo forma. con una bacchetta e facendo attenzione andiamo a estrarre la punta del nostro gufo andate con molta delicatezza per non rompere la stoffa se non dovesse uscire come al solito aiutatevi con uno spillo ma mi raccomando non spingete troppo perché altrimenti la stoffa appunto si rompe ecco fatto tendiamo bene tutte le cuciture in modo da, da tirarle fuori e eh, andiamo a ripiegare il becco, a formare il becco per farlo eh, sistemiamo bene le stoffe sotto e schiacciamo bene dove c'è la puntina e andiamo semplicemente a ripiegarla in questa maniera andiamo a farlo prima di imbottire proprio per non rischiare di dover di imbottire più del necessario per cui andiamo proprio a fermare con uno spillo il becco sul tessuto quindi lo pieghiamo bene e andiamo a fermarlo con uno spillettino è provvisorio a questo punto andiamo a riempire il nostro cuffetto con l'ovattina. Prendiamo un filo, mettiamolo in doppio e andiamo a praticare una filza alla base del nostro gufo per chiuderlo. Io spero che voi siate più bravi di me da fare i nodi. Eh? Quindi non è necessario essere eh, precisi. L'unica cosa, ricordatevi di stare a mezzo centimetro dal bordo proprio per evitare che la stoffa si rompa e sfilacci. Una volta arrivata alla fine, tirate i due fili, quindi sia questo che quello col nodino, e vedete se il guffetto è ben ripieno. Il mio non è tantissimo pieno, quindi ho deciso di aggiungere un pochino di ovattina. Non dovete esagerare, deve essere comunque morbido. A questo punto tirate e andate a chiudere con un nodo, in modo da bloccare il nostro guffetto. E che non fuoriesca l'ovattina lo ovviamente ecco fatto stringete bene se vi si smolla non vi preoccupate andremo poi a chiudere la, il sederotto del cuffetto con dei punti Tanto poi sarà anche chiuso dalla base quindi non vi preoccupate se mentre fate questa operazione vi rimane un pochino aperto anche a me come vedete eh, si è aperto un pochino ma appunto io con, con qualche punto sono andata poi a richiuderlo tagliamo il filo ed ecco il nostro buffetto che sta prendendo forma adesso se è storto il vostro becco andate a riposizionarlo il mio va bene così vado a fissarlo con due punti nascosti alla pancetta del, del gufetto, in questa maniera. Proprio servono due punti piccoli. ecco fatto, il gufo sta già in piedi così uh, adesso andiamo ad attaccare gli occhietti che saranno costituiti uh, da due bottoni potete scegliere i bottoni che volete io ho scelto questi due grossi bottoni di madreperla perché secondo me da un'area più simpatica attaccate i bottoni ed ecco il risultato se volete il gufo può anche essere finito così a me piace rifinirlo eh, con una piccola base per cui recuperiamo quel pezzo di stoffa che avevamo messo da parte prima quindi vedete che vi faccio vedere la base e eh, vi ricordo che dovete mettere l'ovattina piatta e la stoffa eh, sul rovescio della stoffa piegata in due andiamo a cucire tutto intorno senza lasciare aperture tagliamo la stoffa in eccesso stando a mezzo centimetro dal bordo E come sempre andiamo a praticare i soliti taglietti. Con questo attrezzino andiamo a tagliare la stoffa per svoltarla. Attenzione a non prendere tutti e due i lembi, ma solo la stoffa più esterna. Quindi tentate di proprio dividerla meglio che potete. Fa praticate uno strappo, appunto, stando attenti a non tagliare la stoffa sotto. E andiamo a risvoltare ecco fatto, io vi consiglio di dare una stiratina a questo punto per appiattire, dopodiché non ci c'era altro che attaccare il nostro, la base al nostro guffetto, ovviamente la parte del taglio andrà all'interno in modo che non si veda, se volete potete anche mettere all'interno un cartoncino, eh, all'interno della stoffa, io preferisco l'imbottitura piatta e con dei punti nascosti, Andiamo ad attaccare la base al nostro buffetto. Ecco fatto. Se non volete cucire, potete tranquillamente usare la cola a caldo. Il nostro buffetto è finito. E, e niente, questo è il nostro lavoretto di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. E, e niente, se vi piace, lasciatemi un like. E... Al prossimo progetto. Un bacio. Ciao.